Grazie Presidente. Allora, diciamo innanzitutto che l'emergenza legata ai rifiuti è decretata dalle ASL e in questo momento non c'è nessuna emergenza, c'è una forte criticità ovviamente, questo è chiaro che è così, ma la parola emergenza legata ai rifiuti è una parola che proprio viene decretata dalle ASL, non siamo neanche noi e dunque sono loro che eventualmente la decretano e fino ad oggi ovviamente ci sono dei contatti continui, questa cosa non è, eh, non è avvenuta. Il punto vero è che noi l'abbiamo comunicato più volte, ma questa città noi siamo arrivati, aveva quattro impianti di trattamento meccanico biologico, uno improvvisamente in pieno inverno è stato incendiato e la cosa... Particolare, la difficoltà nella quale ci stiamo, ci stiamo trovando in questi giorni è che altri due impianti di eh, colari che sono sotto il commissario eh, prefettizio sono in manutenzione. Questa cosa ci è stata comunicata due mesi fa, ci stiamo ritrovando non solo senza un impianto incendiato ma di fatto gli, il, uh, i due impianti edicolari da 1.200 tonnellate al giorno stanno trattando 500 tonnellate al giorno, è come se noi invece di avere quattro impianti a disposizione all'improvviso ne avessimo meno di due e questa è la difficoltà per cui noi stiamo, eh, ci stiamo trovando in questo momento. Allora, sappiamo tutti che le responsabilità dei comuni è quella della raccolta, quelle delle regioni, è di indicare la destinazione dei rifiuti. In questo momento la Regione Lazio dovrebbe mettere il suo impegno completo a far sì di aiutare Roma a trovare destinazione ai rifiuti. Su questa completezza delle volte noi abbiamo sinceramente qualche, qualche dubbio. Mi preme premevi di dire solo due cose molto uh, velocemente è stato detto finalmente la, cioè, la regione Lazio sta per approvare il nuovo piano di rifiuti peccato che era il, praticamente inattuato dal 2013 e quello che ha fatto la regione Lazio nel 2019 è approvare le linee guida non il piano rifiuti ed è dal 2013 che deve essere fatta questa operazione non solo, ci, ci viene imputato a noi il contratto di servizio quando dice l'avete approvato con qualche mese di ritardo quando l'ultimo contratto di servizio è stato realizzato da tronca e quello precedente per dieci anni in proroga. Dieci anni, tutti quelli che hanno governato dal 2008 a Grazie. oggi non sono stati in grado di fare un contratto di servizio. Noi oggi abbiamo un nuovo contratto di servizio la e la situazione nella quale ci avete lasciato questa città sono le difficoltà per le quali ci ritroviamo a dover trattare i rifiuti. A questa mozione voteremo no. Grazie.